Benvenuti e bentornati cari amici followers e ben ritornati in questo nuovo video Sì ragazzi ormai sono diventato maggiorenne e c'ho qua il 18 di fianco a me E ora sono legale per molte cose e anche se questo non è un'ottima cosa però... Sono diventata maggiorenne. Ebbene sì, siamo qui in un altro video. E oggi, oggi ragazzi sono qui con una nuova reaction, dato che le mie reaction sono veramente molto, ma molto seguite. Molto, faccio molte visual. La mia prima reaction che ho fatto del prezzo su TikTok, che era una cosa che avevo portato io, che prima d'ora non aveva fatto nessuno, ha fatto... Adesso non mi ricordo ragazzi, aspettate. Ha fatto 2496 visual attualmente. Ed è veramente una cosa che io non ho mai visto in tutti i miei video che ho fatto su YouTube. Perché molti li ho anche eliminati. Però non ho mai fatto con una cifra così, con un solo video. Cioè 2500 visual. Cioè... Oh, ma di cosa stiamo parlando ragazzi? È la mia seconda reaction del meme Russia versus America. Ha fatto 888 visual attualmente 888 8, 8, ragazzi E questi numeri crescono ogni giorno Io senza fare video sto facendo comunque degli iscritti E però questo ovviamente non va bene perché dovrei fare più video E ne manca solo una, 200 iscritti Quindi iscrivetevi ragazzi chi è che vuole diventare il duecentesimo iscritto Che farò anche una, uno speciale con un mio amico Perché era una cosa che avevo già promesso molto molto tempo fa e farò uno speciale per voi, per i 200 iscritti, che veramente è poco, però comunque ci tengo tanto. Sono qui con le nuove cuffie, molto belle della Omen, grazie mille a chi me le ha regalate. Sono con la nuova tastiera che ho preso io, con i miei soldi, della Trust, che è veramente pazzesco. Eh, niente, io vorrei solo che la Trust mi inviasse la scrivania perché prendo sempre cose della trust per esempio la tastiera della trust il mouse della trust ho pure gli sticker che mandate ne ho messo uno sul computer e quindi non so trust trustami per favore se mi vuoi inviare quella sedia che è tipo questa però rossa e nera mi piacerebbe tantissimo ok tanto non mi ascolterà mai la trust però comunque ci provo e siamo qui in una nuova reaction di un trend che sta andando di moda di un, di un africano, eh, specifichiamo che è del Ghana, è praticamente un giornalista che che dà le notizie delle squadre, le partite della settimana E, e diciamo che è bravo a parlare Ed è, diciamo che per quello che l'hanno assunto Perché è molto bravo <ride> Ecco è proprio, è proprio lui di cui stiamo parlando Un uomo che è diventato molto famoso nel web ultimamente per, per come parla e Ha veramente un linguaggio molto molto Di classe, dobbiamo dire, di classe Vediamo subito a vedere No. No. Football. Ora il football ha detto, c'è ora il calcio. English Premier League. Ok, e la Premier League? Aston. Eh, 1. Manchester United. 3. Buono, buono. Avete visto che classe nel parlare? Everton e eh. Manchester United. Mi piace. This up at four. <laughs> United 1. Ok Chelsea Fa Chelsea Fa Sorriso the Fruity Grantier 1 no no lo voglio rivedere, ragazzi. Cioè il Chelsea contro chi ha giocato? Scusa, non ho sentito bene. Scusa, il Chelsea ha vinto 4-1. Ok, vediamo con chi è con, contro chi? Contro chi? Sorriso the front. <sussurra> <sussurra> One. Sarà una nuova squadra ragazzi perché lui non sbaglia mai eh, eh, Sarà una nuova squadra che comunque non conosco Non, non, so, il nome, non so il nome West Ham 1 West Ham Fulham <ride> Nel Contro il Fulham Sunday Ok domenica West 1 so, so, One no assurdo assurdo no eh, scusa non ho capito proprio eh. non ho capito chi, non so chi che è giocato non, non capisco non, non ho capito ripetiamo ripetito <totipo> <tipo> <tipo> <tipo> ok ma ragazzi proprio queste persone le assumono poi lui riceve uno stipendio veramente okay. ma assurdo ragazzi, cioè, vado io a parlare che non sono bravo a parlare già si vede qua come faccio schifo su youtube però <g> vado io se <affe> <one teydipikka> well, <URério> no quando vede le W lì e diventa matta Dice Dice a caso Dice tanto questi non, non mi sentono Manchester City 1 Manchester City questo lo dice bene one. Liverpool eh, Queste le conosce Aston Aston vi Village <ride> Village Village Aston Ma che cazzo da, da oggi si chiama Aston Village Non Astonville. Serie A Arriviamo alla Serie A ragazzi La Serie A Vediamo italiano Vediamo se, se, se li sa queste perché dai è, è, easy, è easy ragazzi per esempio non lo so per dirti il Crotone, dici Crotone, non è che dici ah it's West, it's West. Quindi anche Ju Juventus cioè, è easy raga il Milan, eh, dai. No, vabbè no sta scherzando ovviamente dai stai scherzando Ripet ripeti ripeti Cagli cagliari, no? cagliari. <ride> tu samprula No samprula pur si è incazzato ragazzi Pure si è incazzato quando avete detto oh questa parola è troppo difficile no guarda sentite sentite <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> 0 2 0 il Cagliari 0 Spizia 0 Spizia Bam Bam Bam il Bam <ride> ha giocato Bam Dai 0 E l'ha detto bene però l'ha detto bene l'ha detto bene raga Ce l'ha detto, Fiorentina. Basta che togliete il Z e, e Fiorentino usciva vai. Guardalo. Fiorentina. Vedi? L'ho detto giusto, zero, sì. LAZIO uno. L'Azi. 1 uno. Livrent, migliorata, migliorata, migliorata. Però secondo me gliela danno proprio il foglio costritto. L'Azi, eh? Atlanta 1 Atalanta lo sa Internazionale dai Internazionale 1 1 1 Roma 3 <ride> Roma. Oh, Roma Ok qua siamo già nella Bundesliga eh? Siamo già qua nella Bundesliga 2 3 3 3 e <ride> eh, qua è dura ragazzi Qua è dura C'è già scritto la W V È finita raga È finita veramente cioè, è finita C'è la W ormai Guarda, Già mi immagino cioè, non... non lo so Però già mi immagino cosa dirà qua Già mi immagino raga Anche l'H È finita raga È finita 1, 2, 3 3 Bra <laughs> <for> Brazil, le visite <laughs> per Brasile ha <laughs> detto Brasile Ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, signore, ripeti Brasile, ma ha US e ride pure lui, ragazzi. Yeah. Non lo sa cosa dire. Lo sa che sta sbagliando, eh? lo sa pure lui. Guardate che faccia. Cioè, guardate che faccia, lo sa pure lui che sta sbagliando. Abbiamo visto che è bravissimo a parlare, ragazzi. Vuole vedere l'alfabeto. Come ci insegna l'alfabeto a lui. Si chiama Acrobeto, si chiama, ragazzi. Si chiama Acrobeto. Ok, vediamo. Impariamo l'alfabeto con lui, ragazzi. Che sono hey, ideale. A, a a As green brush <laughs> B. B. <be> M. Buono, questo è giusto, ragazzi. C. D. D. D. D. D. the D. the D. D. E and <Depending laughs> D. Guardate le come ride! Ma guardate le come ride! Come ride! Se la pure lui ragazzi, se la ride pure lui! Guardate! E se Frankfurt! FRI! FRI! FRI! G! G! G! G! G! J. L k. k l. l, l, l m. M. N. O. As P. Bomba, zero. No, it? vabbè, no, Q raga. No, no, vabbè, ma qua eh, sta prendendo per il culo, cioè, raga. La... O. Cioè, dai raga, Osasuna, Osasuna, cosa ci trovi di... Cioè, cosa ci trovi, quale difficoltà trovi? Cioè, Osasuna, c'è scritto Osasuna, cioè... Guarda, guardate come lo dice però, guardate come lo dice lui. <totipi> <Mamma. tipi> cosa è che ha detto la Pussy? Cosa è che ha detto la Pussy? Raga ha detto la pussy. S <laughs> S la busy V V V V V V V V No no no. No no No no no V V V con la W è V V V V W è, è ormai V repeat somebody somebody area t come you no <ride> v w <ride> w <ride> <Man>. yes yes <ride> come contento come contento l'unica che ha detto giusta raga l'unica che ha detto giusta w, w insomma insomma dai non X. tanto giusta però Why? Yes, you. Mm. grazie grazie per l'alfabeto veramente fantastico no va bene raga assurdo cioè assurdo raga no no fantastico fantastico devo dire devo dire che assurdo Bravissimo, è bravissimo a leggere ovviamente. L'unica cosa del suo compito è quello, leggere, però è, è a fa a modo suo, no? Fa a modo suo, diciamolo. Bravo, bravo, bravo. Devo dire che è molto, molto bravo nel suo lavoro. Molto bravo nel suo lavoro, assolutamente da considerare, da considerare sempre, sempre. È, mo è molto bravo, devo dire. Bravo, bravo, bravo. <ride> niente, ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Spero che vi abbia fatto ridere. Se non lo conoscevate, beh, no, no, non va bene. Non va bene perché veramente eh, fa spaccare. Acrobato. È un acrobata, è un'acrobata. È con le parole. Si, si, sente. si sente. Fantastico questo video, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto anche a voi. E noi ci becchiamo in un altro video. E sempre con una reaction. E se avete qualche idea su qualche reaction di qual a fare qualcuno o qualcosa. Scrivetelo nei commenti e io accetterò tutto ragazzi. E se vi è piaciuto questo video veramente mettete un bel like, iscrivetevi e accendete ovviamente la campanellina per ricevere le notifiche quando ricaricherò un nuovo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella.